La porta del sindaco metropolitano sarà sempre aperta per i colleghi amministratori locali e per i cittadini dei diversi territori. La città metropolitana deve avere una funzione di cerniera fra i territori e sostenere le amministrazioni comunali nel rapporto con la Regione Piemonte. Vogliamo essere un'istituzione amica dei sindaci e dei cittadini, soprattutto quelli più lontani dal capoluogo. Sono alcuni dei concetti sottolineati dal sindaco metropolitano Stefano Lorusso nell'intervento che ha aperto la seduta di insediamento del nuovo Consiglio metropolitano nella sala Elio Marchiaro di Piazza Castello. Il sindaco ha sottolineato che la ripartenza economica e sociale dell'intero Piemonte non può prescindere dalla ripartenza della città di Torino e della città metropolitana più estesa d'Italia. Lo russo ha parlato di sfide importanti da cogliere tutti insieme, consiglieri metropolitani, amministratori, comunità locali, per aiutare un territorio laborioso. Lo russo ha anche parlato della necessità di rilanciare in maniera forte la dotazione infrastrutturale del territorio, viabile, ferroviaria, telematica, grazie ai fondi del PNRR, ha sottolineato il sindaco si sta aprendo la stagione della ripartenza in cui la città metropolitana avrà un ruolo importante Il valore incredibile che ha il, la presenza della, la, della ramificazione nel nostro territorio della, delle piccoli comuni è eh, esattamente quello di un presidio del territorio i piccoli comuni vanno aiutati vanno aiutati da tutti i punti di vista politici ma anche eh, amministrativi mia intenzione fare in modo che la città metropolitana nei prossimi anni diventi sempre di più un luogo in cui i sindaci, gli amministratori e i cittadini possano trovare risposte alla complessità dell'amministrazione che oggettivamente oggi, soprattutto in, in, in, per un sindaco, è davvero elevata. Al momento di comunicare l'assegnazione delle deleghe ad alcuni consiglieri della maggioranza di centro-sinistra. Il sindaco Lorusso ha spiegato di aver tenuto presenti tre criteri, quello politico, relativo al peso del gruppo di centrosinistra scaturito dalla tornata elettorale del 19 dicembre, quello dell'equa di rappresentanza di tutti i territori e quello della parità di genere. Vice sindaco metropolitano è il sindaco di Condove Jacopo Suppo.